ciao se stai guardando questo video è perché hai cliccato sul canale di black arrow e ti chiederai chi è questo tizio che fa i video e che cos'è questo canale cosa ci troverò dentro in questo video troverai Tutte le risposte a queste domande. Anzitutto mi presento, sono Alfredo Mangano, ho 24 anni e sin da bambino ho una passione spasmodica per il mondo delle auto e delle corse. I miei genitori mi raccontano che da piccolo riuscivo a riconoscere marche e modello di ogni auto che vedevo. Una passione che ho cercato di coltivare ma che non ho potuto portare fino in fondo. Perché lo sappiamo bene, se seguite un minimo il mondo del motorsport sapete purtroppo bene che il motorsport è uno sport costoso. I miei genitori sono due dipendenti pubblici ma non sono l'unico in famiglia, quindi nonostante i loro sforzi non sono riuscito a portare avanti questa mia passione, almeno fino a qualche anno fa. Ho fatto tanto nell'arco della mia vita, sia a livello sociale che non, e... Da quando ho iniziato a lavorare, con i primi lavoretti, prima come webmaster, poi come rider per Justit, poi come coordinatore amministrativo in un'azienda privata, fino poi ad arrivare ad essere un dipendente di un ente locale, sono riuscito finalmente a fare qualcosina e ad iniziare a seguire con maggior costanza questo sport e quindi questo canale nasce proprio per questo voglio condividere con voi questa mia passione e riuscire a coinvolgervi almeno un minimo poco poco poco ma per me sarebbe già un grande successo in quella che è una delle mie più grandi passioni in assoluto correre sto iniziando con il karting il rental karting ma voglio arrivare um, oltre il rental karting e già per il prossimo anno vorrebbe esserci qualcosina ci vorrebbe essere qualche qualche update, mettiamola così, eh, e voglio farla assieme a voi, voglio migliorarmi perché sono consapevole che per essere bravi bisogna iniziare sin da piccoli, io non l'ho potuto fare ma adesso voglio migliorarmi quanto più possibile e arrivare il più lontano possibile e voglio migliorarmi assieme a voi perché credo che per migliorarsi servono i giudizi, i consigli di persone terze di persone esterne, che ne capiscano più o meno, vedendo quel, quello che faccio, quindi guardando gli onboard, guardando come sto in pista e da lì assimilare tutto e riuscire a portarlo in pista. Ci sono degli obiettivi? Certamente sì, il mio sogno è quello di eh, arrivare a poter guidare un'auto formula, di qualunque tipo, ho in mente qualche categoria ma vedremo nel tempo se questo sarà possibile e fattibile e credo che potrò riuscire ad arrivare a tutto questo solamente assieme a voi e questo canale nasce anche per questo, per raccontare questa mia avventura e vedere quanto più lontano posso arrivare Cosa troverete dentro questo canale? Non solo questa mia avventura ma anche video recensioni che è anche un'altra mia passione principalmente di auto ma possibile che non sia solo questo e altri contenuti vari che sono in questo momento allo studio. Insomma voglio portare davvero tante cose su questo canale, tanti contenuti e spero che vi piacciono, che vi coinvolgano e spero di farlo soprattutto assieme a voi. Quindi benvenuti nel mio canale, io sono Alfredo Mangano, Black Arrow, eh, un giorno spiegherò anche perché questo nome e spero vi piacciono i contenuti che vi porterò. Buona permanenza, lasciate un like se vi piacciono i video, in alto trovate i link ai profili social Instagram e Facebook per il momento e niente, ci vediamo nei prossimi video. Benvenuti nel mio canale! Attimo attimo attimo attimo attimo attimo attimo attimo eh, Sentirete questo audio anche in maniera diversa credo Ho dimenticato di dire una cosa fondamentale Che è uno degli obiettivi di questo canale è tentare di rendere il modo sport più accessibile Farò poi un video dedicato su questa cosa perché è un argomento mi rendo conto molto complesso Però uno dei miei sogni è anche quello di rendere il modo sport più accessibile e questo avviene se più persone si avvicinano appunto ad uno sport Più persone si avvicinano ad uno sport Più i costi si abbassano Più questo diventa accessibile Più giovani talenti hanno la possibilità di esprimersi Uh, che è un po' quello che avviene nel calcio se il calcio non fosse stato così accessibile magari non avremmo mai avuto un Ronaldinho o un Ronaldo o tanti tantissimi altri ecco io mi chiedo quanti piloti ci siamo persi per strada per delle barriere all'ingresso di questo sport davvero talvolta troppo alte tanto alte è un argomento complesso ma io con il mio piccolissimo vorrei provare a cambiare tutto ciò per far sì che altri abbiano la possibilità di poter vivere eh, la gioia e l'emozione, di seguire una passione, magari poi sono anche dei talenti che danno un valore aggiunto non solo al motorsport ma alla collettività tutta. Eh, noi siamo fatti per vivere emozioni, diceva qualcuno, eh, e credo che vivere queste emozioni sia quello che poi rende particolare e differente la nostra vita e la nostra permanenza su questo pianeta detto ciò, ultima quindi uh, ultima recitazione che volevo fare uh, iscrivetevi al canale come vi ho detto prima, link social qui, mettete mi piace, iscrivetevi insomma tutte quelle cose fantastiche e ci vediamo nei prossimi video, stavolta davvero ciao!